buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso e va là che ci aspetto un bel lavoro oggi va allora vi spiego ho spaccato il mozzo del grillo con le ruote in ferro stavo falciando l'erba ho trovato un ostacolo insomma il motocoltivatore si è alzato si è ribassato e dopo 30 anni di utilizzo questo è partito <musica> Ordinato, ho già cambiato io i perni ora devo svitare ovviamente avevo in casa la 32 e la 27 che chiave è la 30 ecco. e quindi vai giù compra 30 bussola e combinata prendi 35 euro vediamo un po se riusciamo ok venne stato la prima vediamo un po' cosa riesco a fare eccola con la dolcezza ok Allora ci vorrebbe un estrattore lì, io l'estrattore non ce l'ho, allora proverò a scaldare la parte col cannello, questo deve uscire fuori. Per fare questo lavoro un paio di raccomandazioni, bisogna svuotare il serbatoio della benzina, bisognerebbe riempirla d'acqua e chiudere il rubinetto di mandata sul carburatore, questo non l'ho fatto ma l'ho svuotato, ho messo un telo sopra, ho bagnato tutto con l'acqua prima, ho una tanica d'acqua vicino a me perché con la fiamma ci si fa male, soprattutto quando si lavora vicino alla benzina. l'ho messo in tensione con la chiave a pappagallo con un po' di fortuna se riesco a riscaldarlo abbastanza Niente, l'estrattore che mi ha dato è troppo grosso non prende, quindi ci proviamo. Lo devo tagliare, devo tagliare col disco. Dai, ci proviamo. Allora mi avvicino, vedete si comincia a intravedere la, la spinetta e dove indebolita indebolito parecchio, adesso vediamo se viene fuori. Santo ah, cielo, guarda lì, se mi ha fatto lavorare. Mi sa che ho leggermente toccato il filetto, ma poca roba. Ragazzi, 5 minuti con questo sistema, il buon amico meccanico ha ragione, invece con gli altri sistemi ci ho messo quasi 3 ore. Allora, questo intanto, ecco qua, adesso avvito il tutto. Bene, dai, siamo giunti a questa riparazione di emergenza. In mezzo al campo a me piacciono molto queste cose devo essere sincero eh. sono fastidiose sono stancanti ma a me piacciono moltissimo perché qua viene fuori un po' l'anima dell'uomo di campagna insomma io adesso mi sono dovuto fare aiutare con i consigli da chi ne sapeva più di me giustamente quindi spero che questo video vi sia stato utile se dovesse succedere una cosa del genere sappiate che si toglie il dado davanti e il resto il dado che trovate dentro che è quello che è avanzato dal vecchio mozzo è conico quindi o avete un estrattore buono quello che mi ha prestato non ve l'ho fatto vedere, questo qui è troppo grosso, non va bene. Oppure vi dovete arrangiare con questo modo qua. Quello del segare la testa non ci avevo pensato onestamente, quindi è stato un buon consiglio. E ho visto che ha funzionato, avete visto, in 5 minuti abbiamo risolto il problema. Bisogna fare un po' di attenzione. Bene dai, spero di esservi stato utile, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, condividete il video se vi fa piacere, commentate un attimino qui sotto se avete più esperienza di me in questo settore, almeno se avete fatto qualcosa di diverso per tirarlo fuori. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi, vi auguro una buona giornata.